Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Al consigliere Andrea Bertani del Movimento 5 Stelle. Eh, lei capita a fagiolo, come si suol dire, eh, perché oggi insomma, eh, abbiamo visto l'apertura del Corriere di Bologna, ma la notizia la troviamo anche nelle pagine poi interne di altri giornali. Io ho qui selezionato eh, la eh, gazzetta di Reggio e anche la pagina appunto, del Corriere di Bologna che parla del Movimento 5 Stelle per eh, l'espulsione del eh, ormai ex consigliere regionale eh, Gianluca Sassi, insomma siete rimasti con una persona in meno nel gruppo, che succede? Succede che eh, purtroppo intanto a me dispiace anche perché il rapporto personale con un collega che c è, c è, stato, è stato lungo quattro anni eh, rimane, eh, però di fronte a quello che hanno deciso gli organi di garanzia del Movimento 5 Stelle c'è poco da dire. Il Movimento 5 Stelle negli anni è cresciuto e si è dato dei metodi e degli strumenti che sono il Collegio dei Provviviri e il Collegio di Garanzia. Entrambi hanno reputato che il comportamento di Gianluca Sassi non sia stato coerente con quanto come Movimento 5 Stelle ci impegniamo a fare, e Sassi lo contesta, però diciamo gli organi sono quelli e quindi l'invito che gli abbiamo fatto anche noi è quello di dimettersi. Perché quando noi prendiamo degli impegni con i cittadini e qualcuno ha giudicato che quegli impegni non sono stati, eh, non sono stati mantenuti, eh, ne rispondiamo eh, tornando a fare quello che facevamo prima, cioè i cittadini normali. Ovviamente Sassi ha preso questa decisione di non dimettersi e passare al gruppo misto, il nostro invito ovviamente è stato quello di, di dimettersi. Lui ha detto che continuerà a fare il 5 Stelle dal gruppo misto, però ovviamente noi in questo momento perdiamo un componente del gruppo. Quindi e a questo dobbiamo, in... rimaniamo in quattro. Dunque naturalmente in questi giorni si lavora molto in regione perché state per approvare la manovra di bilancio sì. regionale, ehm, che lei è uno dei componenti, anzi vicepresidente della commissione bilancio proprio in assemblea legislativa, ci dice alcune caratteristiche di questa manovra, se c'è qualcosa che ritenete buona e che cosa invece contestate? Sì, veniamo da una commissione, c'è stata proprio martedì pomeriggio in cui abbiamo esaminato direi una sessantina di emendamenti di cui una buona parte provengono anche dal nostro gruppo, noi abbiamo contestato in particolare e il fatto che si va a eliminare una norma sul, sul pane, sull'etichettatura del pane, visto che fra l'altro in questi giorni si parla anche di origine del cibo eh, che l'Assemblea Legislativa aveva, aveva presentato e fra l'altro aveva approvato a grande maggioranza, eh, in cui eh, la norma viene indebolita, quindi noi abbiamo cercato di eh, fermare eh, questo indebolimento, e, poi ci sono altri aspetti che riguardano le definizioni di casa famiglia che sono stati presentati eh, martedì e soprattutto ne abbiamo criticato che la Giunta regionale ha inserito come emendamenti all'ultimo minuto eh, le subconcessioni riguardo alle acque termali e alle acque minerali, che è un tema molto delicato, che andrebbe trattato per tempo e con una discussione più ampia, invece ci è stato presentato all'ultimo minuto come emendamento su questo ne abbiamo sicuramente trovato da ridire. Adesso... Di qui all'aula sicuramente ci saranno altri interventi e vediamo di... Eh tenere monitorata la questione e, e eventualmente trovare delle soluzioni. Ecco, Quello della manovra di, di, di, delle, prima dell'estate è un appuntamento fisso anche perché si ricollocano delle poste di bilancio, cioè ci sono sì. dei soldi disponibili che sono stati eh, liberati diciamo, con eh, il rendiconto dell'anno precedente esatto. e quindi poste di bilancio che vengono messe su eh, determinate voci. Quali sono sì. queste voci? Naturalmente Beh. sappiamo che la sanità eh, drena circa l'80% delle risorse il bilancio regionale, ma insomma dove vengono messe queste poste di bilancio e sono ben allocate? A vostro giudizio? Sì, in buona parte la manovra riguarda sempre la sanità e quindi anche qui con eh, alcune nuove entrate o con i ricalcoli che avvengono durante l'anno, la maggior parte vengono destinate anche nell'assestamento in sanità. Un'altra parte sulla quale sostanzialmente io eh, sono d'accordo è quella del fatto che mettiamo fondi per il trasporto pubblico perché poi c'è questa manovra che verrà fatta da settembre sull'integrazione treno treno-gomma. E sulla quale noi siamo d'accordo. L'integrazione que... che consente la gratuità per esatto. chi ha, eh, detiene un abbonamento su un treno regionale, la gratuità anche sui mezzi eh, pubblici, quindi sull'autobus delle città di partenza e di destinazione dell'abbonamento. Esatto. Dell quindi stanziare risorse per questo è corretto, noi vorremmo però stanziare anche risorse per quei comuni, e questo qui parlo soprattutto della Romagna, dove quest'anno eh, con il nuovo metodo di calcolo dell'Agenzia di Mobilità Romagnola, alcuni comuni, soprattutto a Penini, si sono trovati a quintuplicare i costi che devono eh, finanziare per avere il servizio pubblico del trasporto, del trasporto su gomma. Quindi costi che poi i comuni in qualche modo dovranno o eh, tirare fuori dal loro bilancio o scaricare sugli studenti, perché la maggior parte è trasporto studenti. Quindi noi abbiamo chiesto e chiederemo anche che una parte venga destinata a calmirare questi nuovi metodi di calcolo o a intervenire perché questo metodo di calcolo Torno indietro di modo che non svantaggiamo i comuni più che remoti, già, sono, insomma, esatto, un che già un po sono in difficoltà quindi questo è un aspetto che va sicuramente affrontato. E voi su questo avete presentato una risoluzione se non sbaglio? No, no, no, non su questo, ancora diciamo di qui alla, sì avevamo tempo fa sicuramente avevo fatto una, un question time in aula ah, all'assessore okay. all Donini che all'epoca mi rispose ma non è colpa, non è compito della regione rispondere, invece nel diciamo, forse Iniziere. era una risposta un po' affrettata eh, in itinere, diciamo anche altri consiglieri regionali si sono accorti del tema e quindi è stata approvata una risoluzione non nostra e che però chiede di affrontare il tema. Quindi diciamo noi abbiamo sollevato il tema e qualcuno sta cercando eh, e quindi noi lo appoggiamo di eh, trovare una soluzione e penso che nella sessione di bilancio spero troveremo una soluzione a questa difficoltà. Va bene, vediamo appunto eh, questo eh, articolo appunto Sassi è espulso dal Movimento 5 Stelle e lui dice non mi dimetto eh, però cambiamo argomento, rimanendo però sempre in tema eh, politico perché eh, abbiamo visto da tempo ormai il eh, Corriere di Bologna disegna scenari per le prossime elezioni politiche eh, è stato avanzato nome di eh, Pizzarotti il sindaco eh, di Parma eh, come eventuale possibile candidato qualora il governatore eh, prese, eh, um, uscente Bonaccini fra un anno non dovesse più presentarsi per incarichi di partito a livello nazionale ma qua eh, la, eh, il Corriere di Romagna disegna scenari eh, che riguardano invece eh, il, la, la Lega che è attualmente all'opposizione regionale, la Lega pensa a Pini, il PD si avvicina a Pizzarotti. Il Carroccio punta lo storico Ribaltone con un candidato fortemente radicato sul territorio. Tra i Papabili c'è anche Alan Fabbri, mentre Bonaccini guarda i delusi del Movimento eh, 5 Stelle. Allora un commento eh, su questo e poi le chiedo: chiaramente siamo a quasi più di un anno dalle prossime elezioni regionali, i giornali un po' insomma, eh, iniziano a disegnare scenari io le chiedo quale potrebbe essere. Intanto un commento su questo e poi. Beh, intanto io penso che Bonacci dovrebbe guardare i delusi del PD più che i delusi del Movimento 5 Stelle. Penso che la sua preoccupazione sia quella. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, noi ancora ovviamente, noi prima di tutto pensiamo al programma e quindi stiamo cominciando a ragionare per aggiornare, e preparare un programma serio e credibile per il 2019. 2019 fra l'altro per il quale ci piacerebbe sapere eh, quando saranno le date delle elezioni, perché ovviamente il nostro mandato scade a novembre-dicembre del 2019, però qualcuno dice che siccome Bonaccini sta pensando a fare un'altra carriera, quindi a entrare nel diventare segretario del PD forse chi lo sa si potrebbe staccare la spina in modo anticipato. Ed immagino che queste manovre e queste discussioni siano quelle che poi vengono riportate sui titoli di giornale. Quindi la nostra strategia è sempre questa. Prima si parte dal programma e si pensa al benessere dei cittadini. Poi si costruisce nel frattempo una squadra e si sceglie un candidato. Il candidato sarà sicuramente una persona che ha una credibilità e una capacità da spendere e avrà sicuramente attorno una squadra di persone che non vivono di politica ma che hanno delle capacità da spendere sicuramente in assemblea legislativa. Ci arriveremo con calma ma avremo sicuramente delle persone interessanti. Va bene, allora intanto, intanto diciamo che è prematuro, invece eh, tornando a temi eh, insomma, di attualità eh, le chiedo eh, qualche, eh, se lei ha qualche notizia in più, so che ha presentato un'interrogazione. Eh, stiamo parlando del, dell'incendio a Codigoro, nel ferrarese, eh, un incendio molto eh, importante e eh, vediamo che la nuova Ferrara fa due pagine su questo, le prime due pagine. Eh, tempi lunghissimi per lo spegnimento gli imprenditori chiudono i canali bruciano 180.000 metri cubi di legname e scarti, i colossi dell'agricoltura eh, prendono le contromisure, insomma eh, è da sabato che va avanti questo incendio nel Ferrarese, in questa eh, azienda, eh, vediamo eh, c'è anche in questa eh, seconda eh, pagina dedicata al tema una profondità sull'agricoltura, le fragole non possono più aspettare, corsa contro il tempo, con le mascherine si soffoca, piuttosto ci spostiamo in fuga dal vento, braccianti al lavoro, con i pulmini pronti a portarli via. E, insomma, ehm, Ci dice qualcosa di questa situazione, qui vediamo che eh, anche la nuova eh, Ferrara eh, dedica una, un articolo sulla politica in campo, accuse sul silenzio di tre giorni l'allarme da Movimento 5 certo. Stelle, eh, Fratelli d'Italia e Lega, avete fatto delle interrogazioni, sono state presentate, adesso qui c'è anche il suo nome perché sì, proprio sì, ieri certo. lei ne ha firmata una. Sì, certamente noi eh, abbiamo portato la preoccupazione dei cittadini anche nostra in regione perché effettivamente questa è una... Un evento preoccupante e molto grande, soprattutto per i rischi, per la salute per i cittadini e per chi lavora lì attorno, perché c'è il problema dei fumi, ma anche il problema delle acque di spegnimento che poi portano le sostanze nei canali e quindi mi immagino per questo che abbiano chiuso, gli, agricoli, gli imprenditori abbiano chiuso i canali. Quindi noi abbiamo chiesto in regione intanto di fare chiarezza. Sulle, sulle cause, perché poi su questi eventi è importante anche fare trasparenza e poi fare considerazioni, perché tutte le misure di sicurezza erano state adottate, e tutte le autorizzazioni sono state date, quindi da una parte dobbiamo rassicurare i cittadini sulla conclusione dell'evento, sull'altra bisogna riflettere su quali sono le cause, perché non sempre eh, tutte le procedure di sicurezza vengono, e tutte le precauzioni vengono adottate, spesso quando si tratta di eh, biomasse eh, legnose, eccetera, eh, si tende a pensare diciamo, al vantaggio economico che c'è e al fatto che è vero, eh, riutilizzare il legname, eh, le biomasse sono importanti, ma tutto va fatto in un ambito di controlli e di sicurezza, altrimenti il lato economico non può. Eh, essere superiore rispetto al lato della sicurezza e della salute. Sì, tra l'altro appunto anche perché questo stabilimento… Quindi intanto diciamo, noi vogliamo informazioni eh, sullo stato della salute, quindi sui rischi che in questo momento si rischiano di correre nei dintorni, ebbene se è il caso fermare la raccolta dei prodotti… Perché c'è una zona ad da... alta vocazione esatto, agricola intorno, esatto, quindi… Esatto, purtroppo sì, e l'altro è capire che cosa sta bruciando, perché si parla anche di scarti, non solo di, di legname, e quindi capire se ci sono delle emissioni che sono… Che sono effettivamente pericolosa. Poi ovviamente l'altro lato, una volta risolta l'emergenza è capire quali sono i rischi che si corrono e prendere delle contromisure perché queste cose non accadano più, come invece pare che magari in misura minore siano già accadute qui o in altre zone della regione. Andiamo avanti, sempre in tema ambientale, ho preso altre notizie? che eh, riguardano innanzitutto una interrogazione Vediamo, un'interrogazione che è stata fatta da un'altra un consigliera del Movimento 5 Stelle in regione, la consigliera eh, Giulia Gibertoni, eh, la notizia la prendiamo dalla eh, gazzetta di Reggio Emilia, riguarda eh, Ventasso, Centrale Biomasse contestata, la, eh, le critiche arrivano in regione, un'interrogazione di eh, Gibertoni del Movimento 5 Stelle sarà impattante dal punto di vista ambientale nella zona in cui vi sono aree gioco per bimbi e strutture sportive all'aperto. Arrivata la discussione in regione, il tema della nuova centrale Biomasse in fase di realizzazione da parte del comune di Villa Minozzo, criticata dal comitato Villa No Biomasse. La posizione critica del comitato viene sposata dal Movimento 5 Stelle che in regione è intervenuto attraverso appunto la consigliera Gibertoni. Un'altra notizia eh, è quella sulla inceneritore di eh, Ugozzolo, nel eh, Parmense al coro di No si unisce Franco Maria Ricci, trasformare Ugozzolo nel terminal di crescenti quantità di sudiciume viaggiante significherebbe compromettere la filiera agroalimentare e la sua immagine, un'altra eh, autorevole voce si, si unisce al coro dei No, stiamo parlando di un, un impianto importante che c'è nel Parmense e si sta parlando di un possibile allargamento dell'attività. Eh, dell sì, qui diciamo ci sono due elementi, intanto eh, l'inceneritore di Parma aveva ricevuto l'autorizzazione della regione e di aumentare eh, la portata. L'inceneritore era eh, autorizzato per 130.000 tonnellate all'anno e con lo sblocco Italia eh, la Regione ha concesso a Iren di arrivare a 195.000 tonnellate all'anno, che sono una cifra enorme per quella zona, e però aveva diciamo, costruito uno scudo di cartapesta. E dicendo non vi preoccupate, abbiamo però fatto un accordo con Iren che per 5 anni prende l'impegno di mantenere le 130.000 tonnellate anno. Nell'accordo in realtà c'era una via di uscita, cioè, Iren poteva uscire anticipatamente dall'accordo entro il 31-12 del 2017. Questa data è stata prorogata al 30, al 30 giugno di quest'anno e entro il 30 giugno di quest'anno IREN ha deciso di recedere da quell'accordo. Quindi a questo punto, è, visto che l'inceneritore è autorizzato per 195.000 tonnellate anno, IREN arriverà, se non interviene nessun'altra decisione, almeno da parte della regione, a bruciare tutta quella, quella, quella quantità enorme di rifiuti e questo ovviamente ha un impatto sull'ambiente. Chi adesso sta lottando di nuovo contro l'inceneritore, eh, noi siamo, li sosteniamo sicuramente, sicuramente questa battaglia andava fatta quando è stato il momento di costruirlo, di autorizzarlo quell'inceneritore. Una volta che si è aperta la porta, adesso è sarà una lotta dura che noi sosteniamo mantenere quella, almeno quella soglia di 130 tonnellate anno, ma tutto questo dipende dal sistema di come la nostra regione affronta il tema rifiuti, il tema rifiuti in regione e qui arriviamo al programma che noi abbiamo per il 2019, sì. il tema, regione in, in tema rifiuti in regione secondo noi è, stata, è stato affrontato in maniera eh, completamente errata perché invece che pensare alla riduzione e alla modalità di raccolta, dei rifiuti si è pensato allo smaltimento. La regione ha strutturato una serie di impianti sovrabbondanti per lo smaltimento e la regione per smaltimento intende inceneritori, a questo punto si è legata mani e piedi a questi, a questi impianti e adesso tornare indietro è molto difficile. Questi impianti hanno fame, hanno fame dei rifiuti e quindi chi li gestisce cerca di fare profitto e di fare entrare più rifiuti. L'obiettivo invece è produrre meno rifiuti e avere delle eh, situazioni di raccolta che insegnano i cittadini a produrne di meno e avviano prima, di tu prima che lo smaltimento il riutilizzo. Questo sì. la Regione nonostante i titoli non l'ha fatto e non l'ha aiutato. Non l'ha aiutato però la raccolta differenziata funziona in Regione, ci sono delle, dei buone, delle buone percentuali? Eh, relative, diciamo, perché se noi andiamo a guardare le percentuali di raccolta differenziata su questo a volte è facile barare perché se uno è mh, usa dei trucchi quali l'assimilazione, riesce facilmente a dire la percentuale di raccolta differenziata alta, l'assimilazione è che è un comune e col sostegno della Regione può dire eh, non raccolgo solo i rifiuti urbani o non, so, non fanno parte del, uh, del calcolo per la raccolta differenziata solo i rifiuti urbani, ma anche quelli assimilati, cioè quelli prodotti dalle aziende. Quindi al alcune aziende che soprattutto eh, usano imballaggi, quindi fanno da cartone, e legno, quella è già raccolta differenziata che l'azienda la, fa di per sé, ma viene conteggiata all'interno dei rifiuti urbani e quindi facilito il il conteggio dei rifiuti urbani. Il numero che è veramente importante è la quantità di rifiuto indifferenziato destinato a smaltimento. Su questo la regione è veramente eh, lontana anni luce da altre esperienze perché in regione Emilia Romagna andiamo dai 500-600-700 kg abitante anno di rifiuto indifferenziato che quindi va in inceneritore o va in discarica, in altre regioni o nei comuni più... Ehm, Virtuosi, quelli che da legambiente sono chiamati ricicloni, comuni ricicloni, e si producono 75 kg abitante anno. Non Quindi ce n'è neanche, un, neanche un riciclone in Emilia Romagna? In Emilia Romagna ci sono alcuni comuni che sono ricicloni, ma se voi andate a guardare, in Emilia Romagna il 2% dei comuni è stato classificato come riciclone in Veneto il 28% è stato classificato come riciclone, quindi eh, non siamo sicuramente virtuosi da questo punto di vista perché produciamo troppo rifiuto indifferenziato che va a smaltimento, l'obiettivo è ridurre quel quantitativo lì, perché quelli sono i rifiuti che finiscono negli inceneritori, su questo secondo noi la regione ha tanto da fare, tanto da imparare. Eh, le chiedo una mh, battuta anche su questa, mh, questi dati che sono stati dati eh, ieri, vediamo se le troviamo. Sulla Ravenna, il settore estrattivo torna ad assumere, abbiamo trovato la notizia sul resto del Carlino e questa, la stessa notizia perché c'è stato un incontro ieri promosso da Eni anche sul Corriere di Romagna. Incontro a Ravenna in cui sono stati confermati anche gli investimenti da 2 miliardi di euro. Vediamo di che cosa si tratta. Eni ha confermato l'impegno economico di 2 miliardi di euro per le attività eh, a mare del distretto centro-settentrionale che fa capo a eh, Ravenna. Fino a oggi sono stati spesi 500 milioni che hanno favorito la ripresa occupazionale, quindi più occupazione ma anche più eh, estrazione sembrerebbe da eh, questo che si ricava dalla, eh, da, dai giornali. Sì, allora, gli investimenti e l'aumento uh, dei posti di lavoro sicuramente ci fanno, ci fanno felici, ancora da queste notizie non è chiaro da cosa dipendo, a cosa sono destinati questi investimenti, noi sicuramente se... Eh, si parla di riconversione e si parla di cosa si farà di quelle piattaforme che ormai hanno esaurito il loro ciclo di vita. Siamo parlando e quindi, delle, piattaforme esatto, dell esatto, di delle piattaforme a largo dell'Adriatico. Esatto, delle piattaforme estrattive a largo dell'Adriatico, sicuramente diverse di queste piattaforme hanno finito il loro ciclo di vita e queste andranno smantellate o andranno riutilizzate in qualche modo. Se Eni inv fa investimenti in questo senso, per andare a trovare un utilizzo alternativo o uno smantellamento che ha un impatto ambientale ridotto, allora questi sono sicuramente buoni investimenti. Se continua a investire per cercare nuove risorse petrolifere e metanifere, secondo noi è una scelta sbagliata perché l'investimento energetico del futuro è quello in risorse rinnovabili e fino a ieri eh, qui le notizie sono sempre all'altalenante, perché fino prima del referendum ci dicevano se passa il referendum, che poi non è passato, e ci sarà eh, la crisi, la desertificazione. Il referendum non passò, ma poi i posti di lavoro sono crollati e, e la crisi c'è stata. Adesso ci dicono che... Eh, l'occupazione è cresciuta, però probabilmente è cresciuta anche perché alcune di queste aziende lavorano poi all'estero, nell'offshore e quindi probabilmente all'estero c'è un attimo di, di rivitalizzazione. L'altra cosa preoccupante sono eh, i, gli investimenti i, a ponticelle perché i rifiuti diventano bioolio, eh, questa è una notizia sicuramente preoccupante, poi bisogna scendere nel merito perché anche qui tutte le volte che Parliamo di eh, riutilizzo dei rifiuti a fini di combustione, eh, la preoccupazione è alta perché eh, tu, nulla si crea, nulla si distrugge. Se io brucio un rifiuto che lo brucio direttamente in un inceneritore o che lo faccio diventare biolio che poi brucio le sostanze eh, rimangono e e da, qualche parte, de, da qualche parte arrivano. Quindi il greenwashing, che vuol dire dipingere di verde. Eh, far sembrare come ecologica una tecnologia che, tecnolo che ecologica non è, è sempre, è sempre dietro l'angolo e su questo alcune aziende eh, e anche la nostra regione sono maestre, quindi noi stiamo sempre molto allerta quando vediamo certi titoli. Allora, eh, cambiamo argomento, intanto eh, anche eh, sì, il discorso sul eh, Parmigiano-Reggiano, oggi due pagine sulla eh, Gazzetta di Parma, naturalmente l'allarme lanciato da ONU e OMS, organizzazione mondiale della sanità diventa un caso internazionale poi eh, si è parlato di rischio bollinatura come per le sigarette nuoce gravemente ah, poi eh, ci sono state le smentite l'incontro si terrà eh, il 27 eh, l'ONU ha detto che si terrà il 27 eh, settembre che sarà solo un'iniziativa di tipo eh, politico vediamo che anche eh, contro questa eh, iniziativa si è espresso il vicepresidente dell'Assemblea legislativa che è eh, consigliere Naturalmente, regionale esponente anche della Lega Nord, che dice così vengono eh, favorite le eh, multinazionali. Potremmo dire che si tratta di fuoco amico perché per combattere i cibi e le bevande che provocano malattia si vanno a colpire alcuni dei cibi e delle bevande più salubri, e questa è la dichiarazione del vicepresidente dell'Assemblea legislativa eh, Rainieri. Un commento anche da parte sua. Sì, qui diciamo si rischia sempre l'assurdo: nel senso che. Eh, non so se dietro c'è un retropensiero di, di colpire appunto i prodotti italiani o l'eccellenza o meno, però per uno scopo che in sé è buono, cioè quello di fare un'educazione alimentare, si vanno a colpire eh, dei prodotti che magari hanno anche una valenza dal punto di vista alimentare, quindi qui adesso bisogna scendere bene nel dettaglio della notizia, probabilmente si riferisce anche a una parte di scelte che anche l'Unione Europea stava facendo che riguardava il semaforo semaforo verde, rosso, giallo, seconda del contenuto eh, di grassi o, o di sale di un alimento però anche qui eh, l'alimentazione è un ambito molto più ampio, quindi andare a dire c'è un microgrammo in più di sale o un microgrammo più di grosso saturo in un alimento rischia di non far capire qual è eh, l'importanza di un'alimentazione sana in sé e quindi poi arriviamo all'assurdo di rischiare di dire che il parmigiano-reggiano è pericoloso mentre magari eh, le bibite gasate, le bibite zuccherate... Eh, ad oggi eh, fanno parte dell'alimentazione dei nostri figli e su questo invece non, non si fa nulla come ad esempio si potrebbe fare ad esempio aumentando la tassazione sulle bibite zuccherate, quello sicuramente che fanno molto danno che credo negli Stati Uniti però sia stato adottato eh, mi sembra in Francia mi sembra, mi sembra in Francia sia stato fatto, quindi su questo vigilanza massima anche a livello, anche a livello regionale probabilmente mh, penso che stiamo, si stia ragionando anche su una risoluzione congiunta di tutte le forze per cercare di, di fare capire che eh, il messaggio deve essere un'alimentazione sana e varia e non colpire singoli Sì, non alimenti. mettere all'indice esatto, un singolo, singolo prodotto, alimenta. quanto piuttosto una educazione alimentare. Eh, Un'ultima eh, battuta, gliela chiedo sui Riders: abbiamo già sforato eh, i tempi, sì. ma eh, i Riders sono finalmente dipendenti. Si è conclusa la trattativa che ha completato il rinnovo del contratto nazionale. Quindi i Riders rientrano nel contratto nazionale del eh, comparto eh, della logistica e, mh, è una vittoria Beh, io penso che sia una, eh, sicuramente. Una delle, una delle, prime, delle prime vittorie del, del Ministro del Lavoro Luigi Di Maio, perché appena si è insediato è stata la prima, la prima cosa che ha affrontato, convocando un tavolo eh, con le aziende e ascoltando soprattutto i lavoratori e mi sembra che senza dover fare interventi legislativi si sia già riusciti a ottenere un buon risultato. Poi ovviamente se eh, ci sarà necessità di interventi legislativi o di andare a, a verificare che questa, che questa soluzione sia quella ottimale, però intanto mi sembra un'ottima notizia e un segnale che quello che stiamo facendo a livello nazionale sta funzionando e il decreto dignità al di là di tutte le polemiche che ci sono in questi giorni penso sia una soluzione. Io che fra l'altro ho seguito molto l'attività sul gioco d'azzardo, vedo con grande favore il divieto di pubblicità al gioco d'azzardo secondo me sarà un intervento che avrà effetti importanti, non negativi ma sicuramente positivi. Bene, eh, ringraziamo allora il consigliere regionale Andrea Bertani, buon lavoro perché vi aspetta ancora una settimana intensa, intensa con appunto abbiamo detto il bilancio, altri provvedimenti tra i quali quello sulla eh, Polizia Municipale, anche la legge sulla partecipazione credo. La legge sulla partecipazione, eh, quindi, diciamo, ha iniziato il suo percorso, probabilmente lo concluderà poi a settembre. Vedremo, e, con questo vi saluto, vi do appuntamento alla settimana prossima. Prossima e un arrivederci da Isabella Scandaletti. Arrivederci.